Io non dopo per una bea perché tengo più che 10 armi. Sì, dico bacco. E, Come, no, regà. No raga Gold. gold. Che oh my god, mi sentito? Eh. Bella a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video di Fortnite Oggi ragazzi siamo su salva il mondo Per andare a testare una nuova cosa Un nuovo format che si chiama e si intitola La prova di fiducia ovviamente dei miei iscritti Siamo con Infernal Bella E oggi ragazzi, andremo a eh, testare la fiducia Che hanno i miei fan Nei confronti di me Medesimo come so dire. Guardiamo chi entrerà e guardiamo ovviamente se Rispetterà Anzi se ci rispetterà in realtà, raga, Infernal farà finta di essere uno che voleva scambiare con me Ma in realtà eh, lo convincerà a truffarmi E guardiamo un po' cosa saranno le loro decisioni Vi ricordo, raga, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella Mi raccomando, un bel like Trovate i link dei di social, canale YouTube, quello che vuole Infernal Li trovate tutti in descrizione Andiamo, vai Let's go Vabbè. raga, questo qui è quello che vi aspetterà se entrate nel... Nel coso, nelle live di Salva il Mondo Give E anche tutto questo, raga Quindi vi consiglio di entrare consiglio di entrare Vediamo se qualcuno di loro entra Oh, ma questo va sempre al il bagno Oh, ma... Sono scemonito qua, perché sta fermo? Oh, baffo, baffo Ah, buffo truffare le cose andate, guarda. Vogliamo truffargliele. Eh? Fran ti prego Vogliamo oh, dare una mano a truffare, dai, ti prego. Vieni, vieni. Tanto quello non ci sta ora. Vai tranquillo. Io lo volevo truffare, fra. Tu lo vuoi truffare? Ne baffo. Guarda, io mi prendo un'arma Anzi, due Così sono andato a fulmentare Ok, ora allora, faccio potre... un attimo Le cose nel The Ora La vai Cioè, io purtroppo non posso perché ho l'inventario pieno E' lo zaino pieno Ma tu sei un c'è iscritto Ah? Sei un c'è iscritto No trova il truffiamole guardate il truffatore Co come, come si sente essere il truffatore? truffatore? Baffa. e niente raga e niente si è levato da coglioni <ride> Oddio mia, mia. later. Allora, non è che ce le devi dare, però vogliamo vedere se ce le ridroppi. Se ce le ridroppi vuol dire di che le. Se ce le droppi tutte, che vuol dire fidi. che Ci possiamo fidare Oh, ma c'è ancora altre anni! Droppale qua, baffo! Figo il notturno. Droppali qua, baffo. Droppali qua tutte. Fidati. Ti fidi, da, eh, ti fidi adesso di me? No. Aspetta eh, ragazzi aspetta una alla volta una alla volta oh no. due spelli ah. no no Bravo. baffo drop di la Ah a a alfa alfa alfabeto ip I A I A I ai ai ai ai ai dare un truffatore di merda, e fiducia verso baffo. E No raga... di io... no po' è gold Eeeh ma... Mi po' di Si aspetta Raga aspettate, devo andare in bagno I permessi averli eh, le levati tutti, raga arrivo eh, torno subito okay. eh. È bella inferna Guarda so sto mangolone ragazzi ma date proprio un stupido Mamma. Mia. Ma... Lo vogliamo troffare, ragazzi. Ha droppato un sacco di anni. Lo vogliamo troffare. Ma che è che sta parlando, inferno? <ride> Ci sono inferno, lo vogliamo la tab Ma per finta però. No, no, no, lo... io lo voglio troffare, cavala. fratti ti muovi però, tu chi sei? Bilancia? o, sì. o un gran game. no, gamer? No, gran gamer, gran sì, gamer. Vieni, vieni, vieni, Oh raga vogliamo tre farche le armi, raga. Io sono l'inventario pieno. Oh, dai, eh, è vero. No dai. Non sa tenerezza. Che trovo, bro. Ovvio Oh, è una cuturra a me! 133. Entra Bilancia. lancia! <ride> no era un video fido che c'è con quel Oddio mio, raga, avete visto proprio il partito in No ma che no. è un video fra un video Dai te ti siamo portato bene della della della Tieni della della della della della della della della della Tieni fra, della della della della della della ci si può fidare di Eccolo, raga, rango 5, guardate, lezzo proprio, guardate, che donna raga. No, no, io una l'ho presa e mi va bene. Dai, piglia, piglia, proprio, eh, figli piglia. Te lo sei meritato, cazzo. Piccolo figamero Ecco. Prendi, prendi. Mi <ride> il giorno. Prendi aspetta aspetta fammi fare un ballo che trovare bene bene sì. si ok De che mi ti che c'hai per caso? troppo? io ti potrei dare anche 200 di corno qua vale, l'ha ributtato anche uno uccidio ok eh cioè, se ci aggiunge un arma, va bene per me ok aspetta fra vado un secondo in bagno e arrivo subito mi hanno chiamato arrivo subito Ancora. mamma Francesco insegnami. Francesco Francesco io devo truffarlo Francesco truffalo, io devo truffarlo truffalo truffalo, truffalo, truffalo. Oh, io non lo tengo pieno io non lo c'ero pieno si sì, vai truffalo, truffalo. eh gg Francesco bravo bravo grazie bravo bravo Infernal, dammi francesco. le armi, oh! E' Fran... L'ho preso lui! Chi... Davvero? Oh, ah, no, chi l'ha preso, raga? Francesco, ti l'ho preso! Oh, Infernal, cazzo sei truppatore, non so scambiare! No, tu giuro, no, no, no, te lo giuro! Franci, chi l'ha preso? Francesco, qua Francesco! La francesco, non, mi non mi hai permessi te ce l'hai! Ho visto adesso! Io devo appunto vedi fai vedere se l'hai messo oh ce li ho prima spetta ah, ma te chi l'ha prese? visto se sei mio scritto e mi fido di più chi l'ha prese? eh non lo so dila di vita prima. Francesco l'hai preso tu nessuno l'ha presa eh allora ma allora chi l'ha se si l'ha presa il, altrimenti il altrimenti gioco? Altrimenti altrimenti altrimenti sono scomparti ma sono s so sì. Francesco ma... C'è stato qualche bug? Eh? Qua sotto C'è stato un errore di gioco, si sì, si sì. un errore tecnico E eh, Francesco? E' in effetti c'è stato un errore tecnico, ma hai te E lui che lo stato Vabbè dai se stavo sincero Vieni dai Madonna ma ci dentro questo gioco è buggato So che non mi troveresti mai francesco tieni notturno sì. aspetta vieni qua per, per sicurezza eh raga non per altro vieni qua infernal va qua e franci vieni qua potete troppare potete troppare la, il vostro inventario No, io non lo so mai È la c'è amico. Era da web. Te Io non lo troppo. No, no. Io non conoscevo. Guarda, tanto. il leader è inferno. Levami i permessi. No, no, non devo. Levati. Guarda, Ecco aspetta. Io ho qui. No, no, non quitti, non no. quitti Io quitta, bella Francesco, Francesco Sto recando, eh, sto recando, te lo dico Se non droppi inventario, può darti che sei te il truffatore Io non droppo una beata minchia Perché tengo più di, più di 60 anni è vero, oh, è E vabbè eh! va bello <ride> Mio Dio, regalato <ride> no. Io non droppo una beata minchia, vai io è la, è la nuova cosa del canale. Di tante. Io non trovo l'ampliata minchia. con va. Ma Detto questo, raga. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, ragazzi. Iscrivetevi al canale di eh, Inferna Trovate il link in descrizione. Iscrivetevi anche al canale. Da dove ovviamente. Per non perdere le prossime live di Give di Salve al Mondo. Raga, cosa vi aspetterà? Cosa vi aspetterà? A tutti voi, ovviamente. Quindi mi raccomando, raga, un bel like. Una bella iscrizione. Ci becchiamo presto. Let's go. Bella, raga. Bella.